I confini dell'amore, le luci del mattino E tu che sei sempre dentro la mia testa Buonanotte, sogni d'oro principessa Questa volta l'ho fatta grossa Questa volta te ne sei andata Vengo a riprenderti stasera Baby vengo in Cayenne Se lo vuoi pure te Ti offro promo mica del te Baby io sono quello per te Basta noi due Basta che tu starai con me Solo io e te Niente canzoni stupide Canzoni solo per noi due Canzoni canzoni stupide le prime luci del mattino io che ti chiamo amore ma tu non mi rispondi dici che non ti importa non ti importa più di me Né di quello che c'è stato Né di quanto sono stato innamorato Baby il mio cuore hai spezzato L'hai spezzato in due parti La prima l'hai tenuta per te La seconda sta morendo da quando ho capito Che ti stavo perdendo Sfigga il volo e tene una farfalla butterfly sognerai ascoltando Ipinfly io che penso ancora a noi un futuro dimmi cosa vuoi Baby ti offro more, mica del te, Basta che noi staremo insieme Saremo la coppia che fa invidia al mondo Perché insieme siamo il number one Mica il secondo Number one, number one Crystal white Crystal white le prime luci del mattino